Siamo qui oggi con Donato Nubile, presidente di Smarty. Ci racconti un po' di te? Chi è Donato Nubile? Che percorso ha fatto? Quello che vuoi per raccontarti. Urca, pensavo fosse un'intervista su Smart e invece <ride> diventa una seduta psicoanalitica. Se vuoi conoscere il mio percorso non lineare, volevo fare lo scienziato. Poi invece mi sono iscritto all'economia, ho preso una laurea in intermediari finanziari. Quelli che avevano il mio percorso di studio e la mia media emigravano a Londra a lavorare nelle banche d'affari. I primi che avevano fatto questa strada mi raccontavano degli overnight, cioè del fatto di stare comunque attivi e svegli tutta la notte per seguire i mercati finanziari dall'altra parte del mondo. Guadagnavano moltissimi soldi che non sapevano come spendere. Al di là di questo ho capito che quella strada non mi sarebbe interessata, quindi ho peregrinato un po', ho incontrato il teatro e per un po' ho fatto l'attore di giro. Poi mi sono un po' stancato, sono ritornato nella scuola che avevo frequentato, che si chiama Campo Teatrale, mi hanno offerto di collaborare con loro e non avrei mai pensato poi di diventarne socio e direttore artistico curo tuttora la, la stagione di teatrale di campo teatrali, quindi un percorso non, non lineare che però insomma poi alla fine uno dei puntini un po' di differenza ce li ha. Smart sta per Società Mutualistica per Artisti ed è un progetto senza scopo di lucro che è nato in Belgio circa una ventina di anni fa e adesso è presente in diversi gradi di sviluppo in nove paesi europei. Il progetto si rivolge a chiunque nel proprio lavoro debba affrontare i problemi legati alla precarietà, alla discontinuità lavorativa e all'incertezza di reddito. Nasce non a caso nel mondo dell'arte, degli artisti, che sono i lavoratori diciamo, resilienti da secoli per, per eccellenza, e pian piano invece si è andata estendendo ad altre categorie di lavoratori. E Smart si occupa di tutti gli aspetti amministrativi, burocratici e fiscali per far sì che l'artista si concentri. Su, sullo specifico del proprio lavoro, abbia più tempo per, così per coltivare davvero la sua, la sua professione. C'è un problema poi di rappresentanza, mi sembra che il lavoro indipendente stia la rappresentanza come le malattie rare stanno le case farmaceutiche, cioè esistono però non è sempre conveniente occuparsi di loro, magari perché sono molto frammentati, sono molto divisi, sono poco capaci di mettere in piedi delle azioni di, efficaci e di lobby, perché nel caso degli artisti, purtroppo, sono inclini all'autoscostamento e quindi rappresentano un blocco sociale difficilmente identificabile o comunicabile e rappresentabile. E poi eh, nasce per colmare dei vuoti di welfare. Eh, in tutti i paesi in cui Smart eh, ha iniziato a lavorare, ha avuto due conseguenze immediate. Da una parte l'emersione dal mero, quindi dall'economia sommersa, di molti lavoratori, eh, dall'altra la chiusura di alcune partite IVA, le finte partite IVA, o di quelle associazioni e microimprese che non avevano un reale scopo associativo o un reale progetto imprenditoriale, ma rappresentavano solo lo scudo giuridico necessario ai soci per svolgere il proprio, il proprio lavoro. Quindi queste piccole partite IVA o queste piccole associazioni culturali non si, non sono, non si sono eliminate del tutto, è come se si fossero sciolte all'interno di Smart, che quindi in questo modo svolge davvero una funzione di incubatore di progetti una persona ti chiede che lavoro fai e ti rispondi l'attore la seconda domanda è no no ma di lavoro quindi eh, nel momento in cui per alcune professioni manca un adeguato riconoscimento sociale e esiste una forte passione una, prima, una grande motivazione farlo, quel mestiere eh, spesso si accettano condizioni non degne Spesso si ritiene normale che il momento di formazione, il momento di prova di uno spettacolo non sia pagato. E invece eh, sì, il metro economico è una misura del lavoro ed è una misura del fatto che possa diventare una professione. È possibile, Smart in questo senso ne è un esempio, ma non è l'unico esempio. Se sharing economy vuol dire condivisione, allora c'è reale condivisione quando si condividono i rischi, gli oneri, gli onori di un'attività economica, quando si condividono le decisioni. E quindi quando si parla di sharing economy io ho la sensazione che si mescolino in insieme esperienze molto diverse. Ma la vera economia collaborativa credo davvero possa essere una risposta ai tanti squilibri. Che caratterizzano il mercato del lavoro e, devo dire, più in generale la distribuzione della ricchezza oggi. Se devo dirti una cosa che mi ha colpito, è la lettera di un grafico di un ragazzo di 30 anni. In questa lettera faceva riferimento alla fragilità di cui parlavo prima e lui scriveva Sono stufo di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità. Sono balle. Eh perché se lo fosse sarebbe oggetto di ricerca. Ciò che conta è la praticità. Un premio talenti, che sbeffeggia le ambizioni, che insulta i sogni. Sempre è più difficile questa intervista. Direi dai non preoccuparti, incontrassi invece un altro, devi lo stesso non preoccuparti, però studia, studia molto, mantieniti aperto, curioso non frequentare solo i tuoi simili, cerca di avere tenacia mh, e prova a capire cos'è autentico per te, perché se metti in fila delle cose che per te sono autentiche alla fine insomma un senso lo troverà, poi direi cerca di fare meglio di me perché io non è che posso darti dei grandi consigli.